Cosa succederà nel 2014 per la SEO? Ma prendo un po' alla larga, perché in realtà io non sono un, completamente un SEO, sono più per la parte di web analysis. Quindi sicuramente sarà capire come analizzare i dati, capire come presentare ai nostri clienti i nostri risultati. Abbiamo Google che è passato completamente il not provided, probabilmente nel 2014 arriveremo molto vicino al 100%, se non al 100%. E sicuramente sarà questo, unire la web analysis, avere universal analytics in cui ci permetterà di seguire il singolo cliente o comunque il gruppo di clienti, sicuramente il trend sarà capire sempre di più dove trovare i dati. In questi giorni vediamo che abbiamo ditte che presentano, ah riusciamo a decodificare i dati di Google, di, di Google sul nostro Provider e darvi le keyword. Sarà sicuramente questo per tutto il 2014 il leitmotiv. Quello che mi chiedo è se è veramente importante, secondo me non è Solo importante dare dei dati e far capire qual è stato il nostro successo, ma a far capire al cliente è, cos'è veramente la search engine optimization. Quindi partire dai dati che abbiamo e non fermarci a quello che facciamo prima alla singola keyword, ma fargli capire tutto quello che c'è attorno. Quindi abbiamo Knowledge Graph, abbiamo tantissimi nuovi elementi che Google ci presenta e dobbiamo imparare a mostrare i dati a queste persone, spiegarli ai nostri clienti e fargli capire come lavorare su queste cose. Secondo me questa sarà veramente la sfida del 2014, entrare nella testa dei nostri clienti e fargli capire cos'è la search engine optimization e perché la devono fare, non solo perché lo dice Google o perché lo diciamo noi, ma perché porta veramente dei risultati e non solo quelli misurabili ma anche quelli indiretti, quindi penso ad esempio ai molti channel di Google Analytics, oppure proprio se parliamo, partiamo di Universal Analytics, a seguire il comportamento del, dell'utente sui diversi device, quindi come la ricerca influenza l'uso dei diversi device, come una persona cercando su, su mobile, poi andrà a cercare magari col tablet la sera e poi andrà a cercare magari in ufficio con il desktop, questo sarà sicuramente il trend che dovremo concentrarci nel 2014.